cambia eh, riguardo all'accessibilità? Eh, io vedo eh, i, i referenti web eh, che si occupano di accessibilità come questo signore con il cammello che guardano il deserto e dicono oh, sono da solo, non so nessuno con cui condividere questa strada. Il problema spesso è quello, eh, spesso chi pubblica i contenuti nel web eh, si trova a ricevere documenti prodotti da altri che non sono idonei alla pubblicazione. Oppure, eh, come spesso capita, vedo girare parecchio in lista anche a porta aperta sul web, documenti che provengono da livelli superiori che devono essere pubblicati nei siti istituzionali che però non eh, sono conformi ai dettami normativi. Cosa è cambiato allora? Eh, beh, vediamo com'è com cambiata l'accessibilità dall'anno scorso, da quando ci siamo visti. Eh, il decreto crescita, come diceva Ernesto, ha apportato alcune modifiche riguardo all'agenda digitale. Io in cabina di regia ho rotto molto le scatole sulla tematica dell'accessibilità, non soltanto in ambito web, ma anche eh, riguardo una tematica che qui non toccheremo, il discorso della smart city. Eh, si parla molto di città intelligenti, eh, che c'è il termine città intelligenti, eh, lo contesterei perché deve essere il cittadino intelligente a sviluppare la città, non è la città essere esserla intelligente. Pensare al concetto di, di città intelligente per tutti, senza discriminazioni. Perché il problema qual è? Come avviene nel web, anche nella tecnologia, se noi inseriamo nuove tecnologie e non pensiamo a tutti, creiamo nuove barriere. L'esempio che faccio è, uh, ci deve essere un algoritmo particolare per cui i bancomat vengono posizionati sempre sotto la candela del sole. Cioè, voi trovate un bancomat dove non batte il sole? È molto difficile lì chiaramente hanno risolto tecnicamente mettendo il portellino ultimamente cioè mettono un portellino per evitare di, eh, di non poterlo utilizzare quello che però dobbiamo pensare è quando creiamo qualcosa dobbiamo pensare a tutti cioè non dobbiamo avere eh, l'arroganza di pensare di conoscere il destinatario dei nostri servizi, dei nostri contenuti soprattutto nel web perché il web l'utente è eterogeneo L'utente del vostro sito web, dei vostri servizi, può essere chiunque. Può essere anche un genitore con disabilità che deve poter accedere a informazioni e servizi dell'amministrazione. Il decreto crescita ha fatto, tramite l'articolo 9, nella seconda parte, perché la prima parte è quella che ha citato Ernesto riguardo i dati, il formato aperto. La seconda parte è dedicata proprio all'inclusione digitale. Sono state fatte una serie di modifiche. Modifica la legge 4.2004 Modifica il codice dell'amministrazione digitale, sono stati inseriti nuovi adempimenti in materia di accessibilità e sono stati forniti dei ruoli all'agenzia per l'Italia Digitale, che al momento esiste ma non esiste, non so se avete letto ultimamente, ci sono stati dei piccoli problemi con lo statuto, uh, di fatto c'è il direttore ma, se mi se sbaglio Ernesto, normativamente non c'è l'agenzia state le modifiche più importanti nella legge 4.004. Innanzitutto uh, l'abbiamo estesa a tutti i soggetti che ottengono benefici economici per sviluppare servizi nel web. Voi siete già soggetti perché effettivamente le scuole sono già soggette alla 4.004. Questo è soltanto per farvi capire che il concetto che siamo riusciti a far passare al governo precedente è che Uh, se lo Stato eroga dei fondi pubblici per sviluppare servizi nel web è giusto che questi servizi siano fruibili da tutti e quindi ci sono già uh, le cosiddette torpe cammellate, tornando al discorso dei, del cammello di prima che si stanno già organizzando con, i prossimi, eh, con le prossime erogazioni dei contributi all'editoria per dire se vengono usati parti di quei fondi per fare i siti dei giornali online la versione online deve essere accessibile Altra eh, tematica importante è le postazioni di lavoro. Il problema della legge 4 2004 all'epoca era che eh, c'era discriminazione tra dipendente nel settore pubblico e nel settore privato. Nel settore privato il datore di lavoro era obbligato a dare la postazione alla persona con disabilità idonea al proprio lavoro, nel settore pubblico secondo le disponibilità di bilancio. Adesso si chiede che una parte di risorse relative all'informatizzazione nel caso vi siano dipendenti con disabilità è necessario investirla nelle tecnologie assistive. Dopodiché all'Agenzia eh, per l'Italia eh, digitale viene dato l'onere, non l'ha ancora fatto, di definire quali sono le caratteristiche di queste postazioni, perché anche in questo caso c'è effettivamente il problema di capire l'esigenza le, delle singole persone, evitando di ghettizzare le persone per disabilità con il classico concetto per cui se non ci vedi, ci senti, quindi ti metto al centralino cioè evitiamo di ghettizzare diamo la tecnologia per poter lavorare come tutti gli altri dopodiché abbiamo fatto alcuni inserimenti al codice dell'amministrazione digitale perché purtroppo, eh, come si dice sempre fatta la legge e trovato l'inganno abbiamo riscontrato che spesso eh, molte amministrazioni non pubblicavano i classici documenti accessibili pensiamo all'alto pretorio perché dicevano, eh, ma eh, la legge stanca parla del sito web, l'alto pretorio è un documento, contiene documenti, e quindi i documenti non sono soggetti alla legge 4004 Questo è chiaramente arrampicarsi sugli specchi. Allora, per evitare ciò, abbiamo fatto alcuni inserimenti, eh, specificando che tutti i documenti, compresi quindi alto pretorio, moduli e formulari fare alcuni esempi, devono essere accessibili secondo i requisiti tecnici di quell'articolo 11 della legge 4004. Che significa questo? Tra l'altro, apri qui una parentesi, noi avevamo modificato l'articolo 54 del CAD che è stato modificato dal decreto 33. Per fortuna eh, l'hanno modificato in modo intelligente, eh, per cui eh, il concetto è che con l'aggiornamento dei requisiti di accessibilità che andrà poi vi dirò quando andrà in gazzetta, eh, abbiamo coperto un, un buco normativo per cui tutti i documenti che eh, sono obbligatori in ambito di pubblicazione, compresi soprattutto quelli del decreto 33, devono essere pubblicati in formato accessibile. Dopodiché vi sono nuovi, ad, nuovi adempimenti. Uno è gli obiettivi annuali di accessibilità. Uh, il termine per questo adempimento per il primo anno è scaduto il 31 marzo di quest'anno. L'obbligo è di pubblicare nel sito web dell'amministrazione quali sono gli obiettivi che l'amministrazione stessa si pone in ambito di accessibilità. All'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale abbiamo uh, fatto una bozza uh, di circolare che è poi è diventata circolare effettiva uscita pochi giorni prima della scadenza del termine, eh, per purtroppo questioni organizzative interne dell'amministrazione, eh, in cui eh, abbiamo cercato di far capire che la tematica dell'accessibilità che deve curare un'amministrazione non è limitata al sito web, ma deve essere valutato internamente anche i servizi erogati dall'amministrazione stessa, le postazioni di lavoro, le eventuali intranet perché la persona con disabilità ha diritto di poter lavorare e accedere ai servizi della intranet come tutti gli altri dipendenti e soprattutto valutare se all'interno dell'amministrazione il personale è stato formato e ha la comprensione della necessità di produrre documenti accessibili perché, come diceva giustamente Ernesto prima, il documento accessibile è un beneficio per il disabile, ma è un beneficio per tutti. Perché se il bilancio dello Stato, il bilancio di un comune, viene fatto come documento, eh, come pdf immagine, è chiaro che se io voglio sapere quanto ha speso il mio comune per sistemare le strade eh, vicino a casa mia, Devo, devo, devo sfogliare pagina per pagina tutto il PDF e cercare il testo. Se invece è un PDF strutturato come si deve, posso usare la funzionalità di ricerca e cercare le informazioni. Ma questo vediamolo come positivo per l'amministrazione. Se produco documenti PDF che siano comunque indicizzabili, e una cosa che c'era sulle slide di Ernesto che non è detto te la, te la rubo, Uh, il nuovo decreto 33 prevede che tutti i contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente devono essere indicizzabili cioè non ci deve essere il blocco da parte dei motori di ricerca anche questa è una cosa importante è completamente un cambio rispetto alla sezione trasparenza, valutazione e merito dove c'era invece l'obbligo di evitare l'indicizzazione il concetto qual è? Uh, non vediamola solamente online vediamola anche nella gestione offline se noi abbiamo un archivio documentale cui abbiamo documenti formati da immagine e lanciamo la ricerca di un testo, perché non ci ricordiamo in che documento abbiamo inserito quella particolare parola, come lo troviamo? E quindi questo deve essere un incentivo per l'amministrazione per dire produco documenti generandoli direttamente dal programma di editing o eventualmente se proprio mi piace mettere la firma autografa del dirigente Effettuo poi una scansione, ma con riconoscimento, con l'OCR, con riconoscimento dei caratteri, in modo da garantire che il testo sia sempre fruibile e riutilizzabile.